infissi in alluminio con doppio vetro ciao sono william bisacchi di bisacchi infissi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi quando dovresti scegliere infissi in alluminio con doppio vetro piuttosto che con triplo vetro? il doppio vetro di ultima generazione con un K termico di 1.0 abbinato a un ottimo infisso in alluminio a taglio termico mi raccomando ti consente di stare dentro i parametri anche quelli più severi che sono usciti con le normative 2020 sia per ecobonus ma anche per le nuove costruzioni il mio consiglio qual è? è che quando fai una nuova costruzione con un cappotto importante quindi un isolamento di parete importante il vetro triplo sarebbe la scelta preferibile mentre in una ristrutturazione anche con cappotto non si ottengono mai dei valori termici come quando stai costruendo da zero farai sempre qualche compromesso e lì si potrebbe fare anche un compromesso sull'infisso in alluminio con doppio vetro d'altra parte cosa succede se scelgo un vetro triplo avrò comunque una prestazione termica superiore ma il revesso della medaglia a parte il peso manifisso alluminio lo tiene su bene perché è resistente è il fattore luminoso quindi avrò meno luce all'interno della casa perché più vado ad aggiungere spessore di vetro e in un triplo vetro aggiungo uno spessore di lastra il minimo che posso aggiungere sono 4 mm avrò un ingresso di luce di qualche punto percentuale inferiore rispetto a un doppio quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione soprattutto se sei in un'abitazione con le finestre piccole o magari se c'è un porticato attorno a casa tutti elementi che andrebbero discussi durante una consulenza. La consulenza è la cosa che consiglio a tutti quelli che devono acquistare nuovi infissi perché l'infisso è qualcosa di molto costoso, molto importante e che deve durare tanto nel tempo e addirittura che non si può cambiare nel senso se compro una macchina posso spendere anche 100.000 euro una macchina ma se sbaglio la vendo ne perderò 10, amen. Cioè l'infisso se ho comprato 100.000 euro di infissi li butto via perché cioè, non, non possono essere riutilizzati in un'altra abitazione. Quindi se vuoi sapere di più per la consulenza vai su www www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao, e al prossimo video!